come state oggi? io mi sento che ho una gran voglia di mangiare un piatto di pasta buono, fatto bene, stagionale però, stagionalissimo quindi guardate qua pancetta o guanciale poi decideremo insieme aglio e salvia, zucca, ci abbiamo di tutto ci abbiamo la mantovana, ci abbiamo l'okkaido poi ci abbiamo la pasta di grannano liquori, poi o pecorino o parmigiano quindi oggi facciamo una ricetta democratica si sceglie insieme, poi alla fine decido io allora, quindi faremo questa bella linguina con zucca e guanciale vi ho detto tutto eh oggi si mangia bene allora, io voglio, io voglio utilizzare questo kaito allora, se non trovate questa, lo sapete? liberi, liberi, lasciatela andare lasciatela andare tranquilli, sereni taglio la zucca levo i semi i bruscolini come li chiamiamo a Roma? Questi si fanno secca, buonissimi, salati, mamma mia! Al cinema! Quando li vendevano al cinema, dei tempi! Un bel coltello, che taglia, bello, senti come scrocchia? Tagliamo a datini di, di questa grandezza, ok? dadoni, insomma. E poi, ora dobbiamo tagliare una, una misura che con 10 minuti si, de si deve cuocere, ok? perché sarà lo stesso tempo di cottura della pasta caro! metto il sale alzo al massimo l'acqua e poi andiamo subito con la pasta quindi abbiamo detto linguine 2,50 vanno bene facciamo bene idratare la pasta vai così che bontà poi passiamo al sapore, al gusto, a quella, quella cosa che ci fa impazzire e che tutti poi cerchiamo, che, che deve essere buona, perché se non è buona, non funziona. Guanciale o oh, pancetta, io ho due, su Gereta, ho la pancetta sughereta o il guanciale valle imperiale, qua, dei salumi cufra, Monte San Biagio, roba buona, ragazzi. Tre fettine, una per me, una per Camera Woman e una per Mariuccio, che pure Mariuccio non disdegna mai. Tolgo questa parte qui, dato che che bello stagionato quindi guardate il colore guardate che meraviglia posso scusate eh bello allora taglia a metà taglio a metà ridete pure camera woman tagli a metà e poi faccio così dei dadini piccolini aiuto è scendo tutto non vi preoccupate recuperiamo tutto guarda la consistenza di questo guanciale è fantastico vedo un po', se provo proprio lo no zucchero lo no zucchero, come dice un macellaio che conosco io senza olio, senza grassi aggiunti facciamo stufare bene bene poi, butto anche due foglie di, di salvia qui dentro guarda che ho fatto Oggi sporco poco, lo prometto Oggi sporco poco E comincio a grattugiare Faccio così, così siamo tutti felici Oggi democrazia proprio, eccomi qua Un po' di parmigiano, perché la zucca è dolce e realmente anche però mi ci vuole, allo stesso tempo ci vuole qualcosa che accompagna questo qua, un po' di pecorino, quindi che direi Dico che farei due parti di parmigiano e una di pecorino Così siamo tutti contenti Questo è pecorino invece romano Non mi gonfia, faccio così Questo inganna, capito? Inganna Basso un pochettino, troppo alto Bello, guardate, guardate come diventa È una poesia Bellissimo, guardate, ah, Mamma mia Metto qua dentro Guardate come l'ho ben stufato, eh Non è proprio croccantissimo Perché non lo voglio proprio Crispy, me lo voglio così Ecco C'è un po' di grasso, è sufficiente Prendo uno spicchio d'aglio in camicia apro così a metà lo metto qui peperoncino, poco, che poi con la caratura se lo deve mangiare poco, eh? Rimetto sul fuoco Alalala ah, E adesso facciamo bene insaporire la pasta qui dentro, guardate là la zucca, guardate vedete? 10 minuti tiro fuori tutta la zucca mi mette felicità vedesti questi colori così ecco, ti, ti, ti tirano sul morale quindi, niente più telegiornale ma dobbiamo cucinare, famo le ricette è meglio già profuma in questa maniera ancora non abbiamo messo il guanciale e, e il formaggio cari vegani o vegetariani potrebbe anche essere un piatto immaginate, levate il guanciale però con l'olio buono eh potrebbe essere un bel piatto col il soffritto di aglio e peperoncino C Ho una fame ragazzi oggi non potete capire poi Che bontà Spengo poi due cucchiai di parmigiano anzi, tre un cucchiaio di pecorino abbondante un goccio d'acqua Questo? Lo sei dimenticato? Mamma mia! Io sono sentito male! Aiuto! Aiuto, vi prego! Chiamate qualcuno! Aiuto. Piatto! Mamma mia! Guardate che cremetta! La zucca, l'amido... L'aglio lascio così, eh! Tanto si vede! Ma che ti dice sta pasta? Lo dico io che vi dice? Ammete! mangiami tutta allora ma assaggio. Oh no allora camera con eh ti fa pure ballare allora allora dolce, saporito, leggermente piccante, ma che volete più? con questo piatto veramente economico, fate felice un sacco di gente mi raccomando, vi è piaciuto? e eh dai, vai col click, mi piace, dai, fate qualche like, vai buonissimo ragazzi, che bontà! Mm. Voglio chiedere scusa ufficialmente a chi dopo dovrà pulire tutto questo camera woman c'è cioè, camera woman? sì cioè, lei che fa così sì che ci sta ci sta solo te ragazzi però guardate che sto fa sto facendo prova la scarpetta su sta pasta su queste linguine con zucca e guanciale da urlo da urlo mmm mmm mm.